Ragazzi, di nuovo insieme, allora per prima cosa vi invito subito a dare un occhio al mio ultimo libro, ultimo nel vero senso della parola, come ho già detto in premessa, perché veramente non potete capire il lavoro che c'è dietro a un libro, io non ho fatti troppi in tre anni, quindi ora almeno una pausa lunghissimo, una pausa a lungo termine, ma lunghissimo veramente termine eh, detto questo, date un occhio professione bassista, in italiano, inglese pdf, cartaceo, amazon tutto, allora ho già ricevuto delle richieste di approfondimento e chiarimento di alcuni argomenti del libro eh, ora, quella la prima che prendo vado in ordine cronologico è di Cristiano, è riferito ad un altro dei miei libri, 500 esercizi per il basso elettrico, ma l'argomento lo ho ripreso anche in professione bassista, quindi eh, unisco le cose. Allora, il messaggio a Ciao Igo, una domanda, negli esercizi per la mano sinistra consiglio di lasciare le dita sempre in posizione. Ad esempio nell'esercizio 15, sempre dei de 500 esercizi per basso elettrico, dopo aver messo il medio sul secondo tasto della corda di sol, Mettere l'anulare sul terzo della corda di là per spostare il medio e via dicendo. Spero di essere riuscito a spiegarmi, grazie. Allora, eh, sì, ho capito benissimo. Allora, il, ora parte il discorso di, del numero di esercizio, eccetera, eccetera. Eh, è la mia tecnica che ho eh, sviluppato dopo eh, aver capito che eh, anni fa... Eh, grazie a un insegnante stavo, stavo facendo movimenti inutili che eh, possono sembrare eh, poco importanti, ma alla lunga sono veramente fondamentali. Cioè, sono problemi grossi. Ecco, eh, il termine giusto è questo. Ovvero, quando eh, diciamo, per esempio, mi sposto un po' più in qua. Eh, quando si fa appunto una scala cromatica io tendevo a fare questo è un problema che trovo in molti allievi e molti amici colleghi bassisti mi, mi chiedono eh, che esercizi fare per poter eliminare questo problema quindi è un problema che hanno che hanno molti allora io facevo questo eh, quando suonavo eh, ad esempio una scala cromatica appunto Oppure una scala normale, insomma, ora un po' esagerato, ma per farvi capire, io, eh, mi si allontanavano automaticamente le dita da, dalla tastiera. E questo quando si fanno poi cose rapide diventa eh, un problema perché ci abituiamo a fare dei movimenti, appunto, involontari che però tolgono, eh, diciamo, que que quell'agilità che serve per fare, appunto, cose un po' più com complesse complicate come se eh, per fare 100 metri a diritto eh, li faccio tutte, tutto, tutte a curve e in salita, ecco, diciamo così, faccio delle, le, dei, dei movimenti in più che non sono necessari e anzi sono controproducenti. Quindi, gli esercizi che avevo proposto nel libro, eh, nei vari libri, sono quelli di... Allora, in senso ascendente, eh, riprendiamo un attimo appunto la scala cromatica, suonare un tasto, un, un, praticamente una nota per dito... Quando io premo ad esempio il, con l'indice, in questo caso un Re sulla corda di Sol, quando poi premo il Re diesis su Mi bemolle con il medio, il mio dito indice rimane esattamente in posizione, cioè nemmeno lo tengo vicino alla tastiera, lo lascio proprio premuto quando suono con l'anulare e così il minnolo quando suono eh, e così l'anulare quando suono il minnolo scusa quindi questo fondamentale è Innanzitutto cercare di suonare sempre eh, più vicino possibile alla barretta, al tasto, quindi al fret. evitare questo che possono suonare male le corde, soprattutto se un giorno poi vi avvicinate al basso fretless è un casino, quindi più aderenti diciamo al la barletta meglio altra cosa il, come dico sempre cercate di tenere in questo caso parlo del braccio sinistro ma tutto il corpo più rilassato possibile altrimenti quando poi eseguite esercizi un pochino più difficili eh, o a velocità un po' più elevate sentirete eh, cioè non ce la farete perché eh, sarete duri insomma con i muscoli in tirare quindi questo non va bene quindi abituatevi partendo più eh, verso diciamo il ponte verso la fine della tastiera dove i tasti sono più stretti quindi si dura meno fatica e abituatevi a suonare rilassati poi facendo attenzione che tra l'altro se ci pensate è più semplice fare questo che questo il problema è che ci viene eh, a molti eh, ci viene naturale ci viene spontaneo fare così però se ci state attenti partite lentamente poi potete come avete visto nel libro dei 500 esercizi, anche in professione bassista, lì ho fatto degli accenni per ogni argomento, potete inventarvi voi i vostri esercizi, ovvero aumentare anche di difficoltà piano piano. Ora io sto parlando delle de scale cromatiche in senso ascendente, ma ad esempio in senso discendente il discorso è uguale, solo devo fare esattamente il contrario. Metto già in posizione... Una volta che ho suonato con il mini lo... lo alzo leggermente, quel tanto che basta per staccarmi dalla corda, mentre le altre dita sono già su... sui tasti premuti altrimenti vedrebbe. Finché lo faccio lentamente va bene, ma poi quando devo fare ad esempio, un po' più veloce. E questo vale per scale cromatiche ma anche. Prendiamo la scala di Fa, ad esempio. Eh, la difficoltà aumenta, come dicevo prima, quando ci si sposta più verso la paletta, quindi dove i tasti sono più larghi. Quindi andateci gradualmente inventate più ne fate di questi esercizi meglio è perché io dopo 23 anni che suono eh, ad esempio prima dei concerti faccio esattamente questi inventare in, nel caso dell'esercizio che aveva nominato eh, il nostro amico aiuto Cristiano era forse era una cosa del genere non sono andato a vedere nello specifico ma comunque sia il discorso è sempre lo stesso quindi lasciare le dita eh, sui tasti prima, eccetera, eccetera. Questo vale anche per tutto eh, quello che suonate, quindi, non solo scale cromatiche. Questo era un esempio, però faccio una triade, ad esempio, vedete, quando è possibile, eh, se non devo usare lo stesso dito per, per suonare altre note, lo tengo, lo lascio premuto, Ma sto facendo un Re, Re Fa diesis La Re In questo caso non riesco, perché ho preso una posizione diversa, allora lo alzo un pochino. L'importante è non fare questo. E poi per tornare indietro, come dicevo prima, un movimento più è una salita che non serve, ecco. il concetto principale che da, da un paio di, di esempi che, che ho fatto dovete eh, mettervi lì e far lavorare la creatività quindi aumentare anche la difficoltà quando sentite che siete eh, avete padronato su un determinato esercizio eh, non parlo solo di velocità ma anche ad esempio tenere due dita su una corda e le, con le altre due eh, cambiare corda, insomma, posso fare migliaia e migliaia di modi, anzi, infiniti modi. Allora, mi fermo qui, eh, Cristiano. Spero di averti chiarito il dubbio. E, ragazzi c'è un apposito, eh, diciamo, un'apposita un tabella nel, nel link che metto sempre sotto al video, dove potete appunto lasciare il vostro eh, commento con richieste di, come ha fatto Gabriele, eh, o mi scrivete in privato, richieste di approfondimenti, di esercizi, chiarimenti, critiche. Eccetera. io sono sempre qui, non è che vendo i libri e poi scappo, anzi sono pronto eh, a ricevere giustamente delle critiche, delle osservazioni e soprattutto nel mio piccolo né è possibile a, eh, togliervi i dubbi che magari si creano leggendo i miei libri perché magari l'ho spiegato male. Eh, detto questo Date un occhio ai miei libri, come sempre, anzi, ora su Amazon partiranno gli sconti. Su Amazon purtroppo non li decido io, prezzi, ma fanno tutto un po' come li pare. So che dalla settimana del eh, prossima ci saranno tutti gli sconti anche lì. Quindi invece né, per quanto riguarda PDF basta mettere il codice IGORBOOK eh, e avrete i vostri sconticini. Ci vediamo al prossimo video.